Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. In questa seconda domenica del tempo di Quaresima meditiamo il testo della trasfigurazione del Signore, questo meraviglioso evento di luce, cioè Gesù che per un momento. Rivela ai suoi discepoli più intimi la sua divinità per incoraggiarli dopo aver loro preannunziato la sua prossima passione morte e risurrezione. Non a caso la liturgia propone questo testo la seconda domenica di Quaresima. Viene a ricordarci che il nostro cammino penitenziale e la nostra vita cristiana non è un continuo venerdì santo, la sagra della rinuncia fine a se stessa o del masochismo spirituale di chi non vuol mai gioire nella vita. No, è un cammino di gloria in gloria. È un cammino di purificazione dall'egoismo, di liberazione dal male per amare sempre di più e siamo in cammino verso il cielo, verso la santità, l'unione profonda con Dio. Vorrei condividere con voi in particolare tre punti. Primo, come Dio semina le sue grazie. Secondo, la bellezza dello stare con Lui. Terzo, l'importanza dell'essere luce per gli altri. Vediamo un po'. Primo punto, come Dio semina le sue grazie. Ecco, Gesù preannunzia la sua prossima passione morte e risurrezione e, come ci dicono diversi padri della Chiesa, per aiutare i discepoli ad affrontare e superare lo scandalo della croce e anche aiutarli a capire che la croce nasconde la gloria, non è rovina ma è dono di sé, ed è vittoria sul male e sulla morte, prende i suoi discepoli più intimi, li porta sul monte e lì fu trasfigurato. Vedete, il Signore prepara i suoi discepoli ad affrontare qualcosa di doloroso, dando loro una grazia preventiva, diciamo così. Dio semina nel nostro cuore, nella nostra vita, tanta bellezza, consolazioni, luci interiori, intuizioni, parole che ci scaldano e ci toccano il cuore, momenti di consolazione intensi. Tante volte ci prepara anche in questo modo ad affrontare momenti e situazioni difficili. Facendone tesore, facendone memoria, questi segni e queste consolazioni diventano come gocce di rugiada che possono aiutarci ad attraversare momenti di prova, sofferenze, situazioni difficili, affinché possiamo sentire la sua vicinanza anche lì, saperci non soli anche lì, sentire che anche lì il Signore non ci molla e anche a quelle situazioni dà senso. C'è dunque da imparare l'arte del riconoscere i segni del passaggio di Dio e far tesoro delle grazie che semina nella nostra vita. Saperle raccogliere come si raccoglierebbero delle perle in modo da farne una meravigliosa collana che può diventare davvero una corona di discernimento che ci aiuta ad affrontare al meglio i momenti più difficili. Secondo punto, è bello per noi stare qui. Sono le prime parole che Pietro esclama contemplando la gloria di Gesù e Mosè ed Elia che conversavano con lui, che in un certo modo rappresentano la legge, i profeti, dunque l'Antico Testamento in dialogo con Gesù, che trova compimento in Gesù. Queste parole di Pietro, dette in preda allo stupore, rivelano qualcosa di profondo, qualcosa che dovrebbe valere per ciascuno di noi, cioè, cioè è bello per noi, Signore, stare con te. Per Pietro stare con Gesù è bello. Gesù è bello e la sua non è tanto e solo una bellezza estetica o fisica, ma è la bellezza divina di colui che è Dio, di colui che è pieno di Dio, di colui che ama da Dio, di colui che è la parola di Dio, colmo della sua sapienza. Insomma, per Pietro stare con Gesù è veramente bello e la sua bellezza è così grande che gli evangelisti faticano a descrivere la sua manifestazione gloriosa nella sua trasfigurazione. Fa bene chiederci se per noi è davvero così. Posso dire che è davvero bello per me stare con Gesù e seguire Gesù? Se così non fosse dovrei chiedermi il perché. Forse perché coltiviamo poco la relazione con Lui, forse perché addirittura prima ancora non gli abbiamo aperto davvero il cuore e non l'abbiamo incontrato. Forse perché ci lasciamo distogliere e disperdere da tante cose inutili. È vero, a volte la preghiera può costar fatica, a volte per andare a messa bisogna vincere la pigrizia, ma posso dire che per me Gesù è qualcosa di davvero bello. Com'è possibile che cresca questo sapore di bellezza di Cristo e del Vangelo? La scena della trasfigurazione ce lo insegna, stando con Gesù, lasciandoci anzitutto portare in disparte da Lui, Abbiamo bisogno di coltivare l'intimità con Lui, ritagliandoci ogni giorno del tempo per pregare e per meditare la Sua parola. Abbiamo visto nella trasfigurazione Mosè ed Elia, la legge profeti, l'antico che dialoga col nuovo, che si compie nel nuovo e non solo, la voce del Padre udita dai discepoli. Dunque, dunque abbiamo bisogno di stare con Gesù, di meditare la Sua parola, di contemplarlo. E ancora potremmo dire incontrarlo con la comunità. I tre discepoli fanno insieme esperienza di gloria e questa esperienza con la comunità la viviamo soprattutto nella liturgia domenicale. Ecco, se frequentiamo Cristo, cresce in noi questo sentore di bellezza. Un uomo anziano testimoniava dicendo che da quando ha preso l'abitudine di meditare ogni giorno il Vangelo, gli si sono aperti mente e cuore. E si sente davvero cambiato. Ecco la bellezza. Più stiamo col Signore, più ci attrae a sé e più, come diceva Padre, canta la messa. Non viviamo più facendo le cose per costrizione, ma per attrazione perché attratti dalla bellezza dell'amore, del bene, della santità. In fondo, miei cari, è l'esperienza di due innamorati che più stanno insieme. Più si conoscono e più si amano e più si amano più desiderano conoscersi e dalla frequentazione cresce la relazione d'amore. Terzo passaggio, l'importanza dell'essere luce anche per gli altri. Pietro dopo aver detto quanto sia bello star con Gesù, mentre Mosè ed Elia sono apparsi vicini a lui, ne spara una delle sue e dice «Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia». Non sapendo quel che diceva. Il linguaggio che utilizza è quello che allude alla festa delle capanne, una gioiosa festa che celebra la liberazione dall'Egitto. Ma qual è il problema di Pietro? Che Pietro vorrebbe fermare quella scena, fermarsi al momento di gloria, non scendere più a valle, non andare più fino a Gerusalemme, non dover affrontare la croce, ma fermarsi lì. Ma questo non è possibile. Quella grazia gli è data perché abbiano la forza di attraversare lo scandalo della croce e perché a suo tempo possano testimoniare agli altri che davvero Gesù aveva scelto liberamente di donarsi fino in fondo e di amarci fin lì, manifestandoci così il suo amore totale e fedele per il Padre e per ciascuno di noi. Qui abbiamo qualcosa di profondo per la nostra vita. La parola di Dio, la grazia ricevuta a specie nei sacramenti, le consolazioni, i segni di Dio... Mirano a trasformarci nel modo di pensare e di agire. San Paolo dice, lasciatevi rinnovare nello spirito della vostra mente. E ancora ci dice in Romani che lo Spirito Santo ci conforma a Cristo di gloria in gloria. Ora, questa conformazione a Cristo, tutta questa bellezza ci è data perché Perché possiamo metterla poi a servizio degli altri. I discepoli non possono restare lì sul monte nella gloria. Gesù per primo deve scendere per dare la sua vita per ognuno di noi. I discepoli e noi tutti siamo chiamati a seguirlo sulla via della croce, che è la via del dono generoso di sé. Non si può pensare ad una vita intesa come slalom da ciò che comporta sacrificio, ad una vita pensata come se fossimo delle api che saltano di fiore in fiore, magari di piacere egoistico in piacere. Non si può pensare ad una vita cristiana adulta intesa come mera ricerca di grazie, consolazioni ed esperienze forti, magari girando qui e lì alla ricerca dei presunti mistici eh, o santoni di turno. La grazia ci è data perché la possiamo far fruttificare mettendoci a servizio degli altri. San Pietro dirà «Chi parla, parli con le parole di Dio». Chi svolge un ministero lo compia con la forza ricevuta da Dio. Ecco, tutta questa grazia ci è data perché possiamo metterla a servizio degli altri. E come possiamo essere luce per gli altri? Ecco, condivido in conclusione con voi un passo molto bello che ricorre spesso in questo tempo di Quaresima, tratto da Isaia 58, 9, 10, che dice così «Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. Chiediamo dunque al Signore che ci aiuti a saper accogliere e custodire le sue grazie che come gocce di rugiada ravvivano il cuore, a gustare la bellezza dello stare con Lui e del vivere uniti a Lui, dicendo no a tutto ciò che ci può allontanare dalla comunione con Lui. E ad essere nel nostro piccolo luce per gli altri, mettendo a frutto tanta bellezza per il bene e la felicità delle persone che Dio ci fa incontrare. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.